Ciao a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video sulla vanilla. Nello scorso episodio ho fatto il faro e diciamo che per adesso l'unica cosa che ho fatto è aver fatto i buchi qua tolto il blocco qui perché l'altra volta l'avevo usato per costruire il tetto ma poi mi sono in caso di toglierlo e poi in editing me ne sono reso conto va bene e poi ho fatto questi buchi qui che sinceramente sono molto brutti quindi cosa ho pensato? perché anche da fuori sono brutti cosa ho pensato? probabilmente non lo faccio adesso perché ho, ho voglia di fare altre cose lo alzo ancora un po' e farò tutta una struttura di vetro che sicuramente sarà più bello poi da vedere Ah, se adesso riesco a trovare la porta, buttiamoci giù, che ho già capito ehm Ah, tra l'altro il Conduit funziona molto bene, adesso sta solo laggando un po' il server, quindi voi non la vedete e funziona abbastanza bene e va bene poi mi sono preso un po' di pollo e altre cose che sono successe sul server, niente allora Madamarco è andato in vacanza, quindi non so se voi lo sapete, è andato in Calabria e tra l'altro prende anche qui e un'altra cosa divertente che ho scoperto è che prende anche sotto in cantina dove ho il calderone dell'acqua è andato in Calabria quindi per un bel po' di tempo non lo vedremo c'è un bel po' di tempo massimo 1-2 settimane credo e invece anche Salvatore o Red Royce, è andato in vacanza e quindi per un po' non lo vedremo più, Red Harper boh, non lo so, comunque so che si è trasferito, quindi sarà ancora facendo delle cose. Probabilmente l'avrò già detto 60 volte, ma vabbè. E quindi sarò da solo, perché io vado in vacanza sempre molto molto tardi, e comunque spero lo stesso di riuscire a portare qualche video quando sono in vacanza. Ma invece, perché in questi giorni sto portando così pochi video? Alcuni di voi si staranno chiedendo, credo. Altri non, non se ne saranno neanche accorti perché saranno in vacanza. Allora, principalmente per un motivo: quella è caverna che ho esplorato prima. E qui ci sono un po' di buchi, copriamoli così. Ecco. E... Quanti buchi ci sono? Sarà gando Server? Sì. Oh, giusti, ci sono bastati. Eh, principalmente per due motivi. Uno è che adesso diciamo che sto lavorando, nel vero senso della parola, c'è il mio telefono che continua a suonare, ed è Madamarco Marco che mi sta parlando. Ah, Madamarco, se vedi questo video smette di mandarmi messaggi. Ah. Ok, stavo dicendo principalmente per due motivi, sto, sto lavorando. E voi direte, oh, starà lavorando a nuovi progetti? No, non sto lavorando a nuovi progetti. Eh, diciamo che sto lavorando proprio nel vero senso della parola, eh, vado a lavorare in alcuni posti, eh, diciamo che principalmente per aiutare delle persone, quindi è una specie di volontariato. E non ci posso fare niente perché lo vogliono persone più che hanno più potere di me in questo momento, che sono i miei genitori, <ride> e vabbè. E... e poi un altro motivo, non so se c'entra col fatto che siamo d'estate, eh, i primi video avevano un sacco di visualizzazioni, quelli che stavo facendo ho detto che bello, sta andando molto bene il canale, avevano... arrivavano tutti più o meno sui 30, adesso se mi va bene ne hanno 6. Quindi o è perché siete tutti in vacanza e quindi lo guardano solo quelli che hanno fortuna e che riescono a guardarseli e che o che mi vogliono bene o eh, non lo so. E quindi boh, ditemi se vi sto annoiando, se volete che porto più video con altre persone, comunque sul server se non c'è nessuno io non ci posso fare niente. Poi voi vi starete chiedendo cos'è sta roba qui, adesso ci arriveremo. Eh, quindi lasciamo perdere tutto questo discorso qui di perché non sto portando più tanti video, perché non l'ho portato giovedì, sì, giovedì, mercoledì. Ma da Marco continua a scrivermi. E vabbè. Adesso gli scrivo che sto registrando. Comunque, eh, viene notte meglio che sto più vicino laggiù. Cosa faremo in questo video? Eh, allora, non so se vi ricordate, ma un po' di tempo fa avevo detto che qui c'era c'erano dei posti dove c'è cioè qua volevamo allestire una zona per eh, tenere gli animali e l'avevamo fatto inizialmente con le mucche ma cosa è successo? Mada Marco che è una persona molto simpatica ha fatto kilo entity perché è molto simpatico e ha cancellato tutti gli animali nel raggio di 32 chunk e quindi tutte le mucche sono morte quindi ne ho approfittato anche di questa occasione perché così adesso faremo dei veri, dei veri recinti un po' più decenti, li faremo qua sotto. Sto allestendo questa zona, qui ho già scavato tutto con questo fantastico piccone di ferro che sta morendo e, e vabbè adesso qui allestirò una zona, ci servirà la, la terra. E tra l'altro ho finito tutto il cibo, quindi adesso mi sto mangiando già cioè il pollo della farm, che sembra che stia producendo poco, ma in realtà è perché da un sacco di tempo che non gioco più sul server, e quindi il server lo teniamo chiuso quando non gioca nessuno. Ed è un problema, perché se il server è chiuso la farm non produce, e se qualcuno non è vicino alla farm la farm non produce. Quindi... Essenzialmente la farma è ferma come l'avete vista negli ultimi episodi oppure c'è qualche bug che si sta bruciando tutto il dottore. Allora cosa sto facendo? Ehm, comunque se lo guardi da sotto è bellissimo il faro, se lo guardi da altre, è altre postazioni un po' meno comunque. Eh, allora Quindi io adesso prendo la terra Così mi serve anche la terra verde La terra con l'erba sopra La terra verde è fantastico Non la userò tutta. Ne prenderò solo 8 Perché è preziosa questa terra Io ne ho poca E tutto il resto sarà questa terra qui Poi siamo a corto di ferro cioè proprio io sono accorto perché. Vieni qua. Carbone al massimo. Zero di ferro. E quindi devo andare in miniera. Perché lo, il ferro lo sto usando un sacco in questi ultimi tempi per fare le farm. E che mega laggata. Comunque se sto laggando non lo so. già ho riavviato il computer e il wifi. Ma sembra che oggi voglia laggare. Va bene. Red Harper mi sa che si deve trasferire. Vabbè mi sa che. Non ho l'arco, è vero, perché l'ho posato nella cesta. E vabbè, dopo ucciderò qualcosa. Comunque, ehm, eh, per adesso, copriamo ecco, solo qui di terra, poi dopo credo che il peggio sarà portare gli animali qua sotto. Quindi adesso farò un taglio, eh, non credo che ci saranno clip che dovrò tenere. E poi ditemi se io farò un sondaggio se mi ricordo, probabilmente non mi ricorderò perché sono furbo farò un sondaggio se vi interessa vedere più episodi di esplorazione Che da, come vedo da altri sondaggi che fanno altri youtuber è quella che va più meno l'esplorazione se devo portare più costruzioni se devo portare più episodi dove parliamo, dove facciamo cose stupide o se devo portare più episodi... Della vaniglia, intendo, intendo... Ci sarà qualcosa sopra di noi? Credo un ragno, ma non l'ho sentito bene. O se devo portare più episodi di farm? Perché sinceramente a me piace costruire le farm, perché... Ma ah, tra l'altro non abbiamo messo l'erba. Eh, un po' a caso mettiamo l'erba in modo che si espanda. Eh, credo che qui metterò le mucche, perché per adesso è quelle che ne servono di più. Ah, tra l'altro, non mi ricordo se ve l'avevo fatto vedere, ma... Nel vecchio villaggio della 1.13 Avevo fatto Cosa sto facendo? Una farm di mucche E boh sono morte tutte Sono morte tutte perché non crescevano E io ho detto boh Le facevo nascere e non crescevano E quindi L'ho ucciso Perché mi serviva anche Il cuoio Che ancora adesso siamo a corto Quindi le mucche ci servono E so quanto possa durare questo video ma sta durando già 10 minuti eh, quindi qua ci sarà il muro stavo pensando che farò il muro in lana quindi togliamo queste porte e adesso andiamo velocemente alla farm di lana allora ragazzi eh, sono arrivato qui cosa stavo dicendo allora Dicendo che volevo fare la farm di mucche. Io volevo fare una cosa simpatica. Tra l'altro, sto coniglio, ah, non era così, giusto? Era così. Ehm, allora, volevo prendere della lana per fare tipo con questo effetto sole. Quindi, oh, madonna, ce n'è già un sacco. Quindi, non credo che ne prenderò tanto. Col bianco anche effetto sole, spero ce ne sia un po', non ce n'è un po', quindi dovrò andare a prendere là sotto. Poi col nero niente, l'azzurro, l'azzurro prendiamo questo. Mi sa che ne servirà un po' di più. E eh, Va bene, ehm. adesso teniamoci così. Per fare tipo come se ci fosse il cielo. E così le mucche non si sentano al chiuso. Sarebbe molto carino da fare come idea. Iniziamo solo a coprire così. Mi servirebbe una cesoia, nel caso sbaglio. Comunque, ah, perché se non lo sapeste, le cesoie tagliano la lana più velocemente. E non solo sui pixel, perché una volta era così. Adesso le cesoie tagliano la lana più velocemente ovunque. E speriamo mi basti speriamo se no metterò un sacco di nuvole mentre il sole lo facciamo tipo qui così la lana gialla naturalmente non basterà oppure già anche solo così va bene secondo me ehm. poi dopo non sarà così perché metterò ancora delle nuvole qui non so cosa potrei mettere ma era per fare meno C'è cioè fare un, un po' di distacco, non so. Cioè fare un po' una cosa graduale. Non... Se dovessi poi fare un muro qui, che non so, qui se subito qua vede l'azzurro, magari qua mettessi il nero, qui ci sarebbe un distacco enorme, quindi se, cioè qui non, che non ci, se non ci sarebbe ci sarebbe un distacco enorme. E quindi creerò poi un colore intermedio qua. Credo che ora che abbiamo le farm di lana, se l'avessi fatta un po' più vicino, probabilmente avrebbero funzionato meglio. Spero che abbia detto i verbi giusti perché io sono legato con i verbi e non lo nascondo perché sicuramente in qualche video l'avrò già sbagliato a coniugare i verbi. E va bene, cioè va male ma vabbè. Allora sicuramente non finirà così. Tra l'altro l'erba si sta espanendo tutta. Se questo rumore viene da fuori gente che lavora. Allora, il sole ci sta bene qua in centro. Le nuvole stanno venendo bene, ma credo che ne farò alcune un po' più alte, alcune un po' più basse. Tipo così però ho tutta la lana. E quindi ci lavorerò un sacco off camera. Cerchiamo di portare almeno una mucca e credo che le porte le toglierò. Eh, si sì, devo andare a dormire perché sennò poi qui viene un pasticcio eh, direi che concludo il video così eh, spero vi sia piaciuto anche se non abbiamo fatto tanto comunque se mi ricordo vi lascerò poi questo sondaggio ditemi cosa ne pensate eh, se voi non sapete che cos'è un sondaggio è una um, cosa fare qui in alto su youtube se siete, se siete, sia se siete da telefono, sia se siete da pc E dovete andare a cliccarla, ci sarà una i Con un cerchio Io non metto mai, questo Tecnicamente dovrebbe essere una scheda, mi sembra ehm, C'è un pallino bianco con una i Se voi lo cliccate, allora io non metto mai video, perché spesso la gente lo mette qui Se voi cliccate vi viene un, una sezione con, qui a lato con dei video eh, io preferisco non farlo lo metto sempre qui alla fine del video metterò qui qui e qui metterò qui il mio canale qui il prossimo video qui il video vecchio perché così vi può aiutare nel caso siete nuovi e, e non metto mai altri video per spammarmi diciamo tra l'altro tanto sono morti tutti i polli si sì, hanno fatto hanno prodotto prima ce n'era di meno e, e se voi cliccate lì o se lo vedete vuol dire che io ho messo un sondaggio se voi cliccate sulla risposta alla mia domanda mi manderete poi a me la risposta e io saprò cosa avete votato quindi detto questo spero che voi lo sapevate già perché comunque non è una cosa tanto difficile da sapere se conoscete un po' youtube se non lo, sapete, ora, se non lo sapevate ora lo sapete e niente, io spero che il video vi sia piaciuto, ciao!